Il filone di intervento è quello invece che ci interessa stasera, che è quello della formazione, e quindi siamo ancora alla capacitazione, cioè rendere ancora più capaci di fare il proprio lavoro, eh, degli operatori che sono coinvolti a vario titolo, quindi possono essere operatori professionali ma anche operatori volontari, ma su questo come dire poi alla fine il target di riferimento del corso di cui stiamo parlando eh, entreranno più approfonditamente i, i, i relatori che mi seguiranno, però ecco... Eh, l, l, l, abbiamo rilevato il bisogno di intervenire con un'azione formativa specifica di quelle persone che decidono per professione per lavoro o anche per volontariato perché questi progetti eh, soprattutto nel nostro territorio spesso si reggono su eh, eh, diciamo energie che vengono dal volontariato proprio da volontari eh, ma andare a intervenire dicevo con Un'azione di formazione specifica, perché? Perché per fare operatori eh, dell'autonomia, non, non ci sono altri termini, però ecco, per fare quel tipo di eh, attività, per supportare dei ragazzi che si affacciano a, a, a, a, al, diciamo, alla vita eh, autonoma, è necessario, cioè ci sono delle competenze, delle abilità, delle esperienze che... Eh, laddove sono in possesso appunto, sono padroneggiate dall'operatore di riferimento possono essere veramente una leva e un punto di svolta per eh, trasformare per fare sì che un'attività che magari per carità eh, utile, eh, socializzante divertente, tutto quello che vogliamo ma si faccia un, un, uno scartino in avanti in cui eh, si riesce a capitalizzare quel momento e a farne un mattoncino per l'autonomia delle persone con disabilità. Ecco, su questo appunto abbiamo deciso di intervenire, abbiamo deciso di farlo con uno dei partner del progetto complessivo appunto oggi e domani, che è l'università, in particolare, come dire, il, il tandem tra eh, Dispo, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e eh, Unisi AP, quindi l'agenzia formativa eh, di cui parlava Andrea, eh, che eh, hanno eh, uscito... Hanno, si sono inventati un, un percorso formativo che adesso appunto andranno a raccontarci. Ripeto, eh, il tutto mh, sembrano attività anche molto diverse, lo sono evidentemente, però l, l, la linea, il, il tratto che le ha comune è proprio questo, cioè di intervenire sulla capacitazione dei soggetti in gioco. Grazie. Grazie Nicolò, sei stato perfetto, sintetico assolutamente. E anche molto puntuali. Eh, ora condivido ehm, il mio schermo, se riesco, e vi faccio vedere alcune slide che poi in realtà potrete anche successivamente scaricare dalla pagina del corso. Eh, dovreste vedere le mie slide in questo momento? Mi fate un cenno? Sì. Ok, vedo Niccolò che scuote la testa, quindi lo do per sì. Eh, non vi avevo avvisato prima, perdonatemi, ma è una mia negligenza, La, tutto quello che stiamo dicendo verrà registrato, anzi siamo già in registrazione, così che eh, poi questo video eh, possa essere anche utile a chi magari non è riuscito a partecipare questa sera. Ehm, allora, procediamo speditamente, cerco di essere anch'io molto, eh, molto sintetico, eh, così poi eventualmente da lasciare anche eh, parola a voi. Eh, io sono Andrea Bilotti, lavoro al, qui al Dispoc, al laboratorio sulle disuguaglianze e insegno metodi e tecniche del servizio sociale. Eh, mi piace, Niccolò, mi ha dato un assist eh, importante, no? Quando hai detto che abbiamo provato a cucire questo corso sulla base di una lettura dei bisogni che abbiamo fatto. Eh, in, questo, in questo periodo eh, ed è proprio vero, abbiamo visto che eh, in Italia eh, c'era solo un'unica un esperienza simile nel milanese eh, però volevamo ecco, farla la nostra, anche perché nostra è l'idea di una condivisione tra mondo no profit, mondo pubblico, famiglie eh, insieme, questa è una, una partita, quella dell'autonomia delle persone con disabilità è una partita da giocare assieme e quindi non potevamo che cucire questo corso sulla base dei bisogni che noi abbiamo rilevato, poi eh, ecco anche Letizia ed Alessandra ci diranno se eh, questa operazione sartoriale ha funzionato almeno, almeno sulla carta e eh. poi eh, ci tengo sempre a dire che questa è un'esperienza, eh, sicuramente è un'attività sperimentale, è il primo anno che lo facciamo e eh, siamo sempre pronti anche eventualmente a inserire dei correttivi. Nicolò l'ha già anticipato, il corso però eh, abbiamo, ten abbiamo tentato di tararlo eh, davvero in modo aperto a più o meno a tutti, eh, pensando a ai profili. Eh, questa mattina partecipavo ad un'altra riunione e, e mi chiedevano ma quali lauree sono necessarie per poter iscriversi? Ecco, eh, nessuna laurea perché abbiamo pensato che questo corso si dovesse rivolgere ai volontari agli operatori e alle persone magari che già stanno facendo il tutor di persone con disabilità per esempio sui progetti di vita indipendente eh, quindi non necessariamente una laurea strutturata in servizio sociale pedagogia, scienze dell'educazione eccetera eh, cerchiamo però sicuramente persone di buona volontà e che in, in un certo senso condividano anche l'approccio che questo corso ha l'obiettivo è quindi quello di consolidare, eh, diciamo così, consolidare le competenze che magari qualcuno di voi o chi si iscriverà già avrà come persona che lavora o che fa attività di volontariato o che vive in una situazione eh, accanto a persone con disabilità che stanno lavorando sulla propria autonomia eh, con l'approccio che è l'approccio tipico di chi si forma sui corsi eh, ICF eh, e che condivide un percorso integrato, un percorso eh, di rete. Eh, affronteremo, temi... Qui. Eh, affronteremo temi diversi strutturati in 120 ore di corso che eh, prenderà avvio da settembre eh, ora ho letto questa, questa mattina una nota del senato accademico, eh, il prossimo anno accademico sarà in presenza, quindi forse riusciamo anche a partire fisicamente nella stessa aula e non solo virtualmente. Comunque noi siamo pronti a tutto e il corso sarà articolato in quattro, eh, sostanzialmente in queste quattro unità formative alle quali si affiancano altre due esperienze, altre due attività, scusate. Eh, diverse abilità, è la prima, un'area ma manageriale, la seconda, la terza abbiamo chiamata contesti e relazioni, la quarta best prat buone pratiche. Accanto a queste quattro aree fo di formazione, poi entriamo nel dettaglio, eh, è stato pensato di eh, costruire e proporre ai 20 eh, fortunati iscritti Uh, due tipi di attività, un project work e quindi la costruzione di un personale progetto che effettivamente possa guardare alla, al successivo profilo consolidato che è l'obiettivo poi di questo corso, uh, da sperimentare sul campo e quindi accolto in un'esperienza magari anche strutturata che potrebbe essere un'associazione del territorio di certo non l'associazione di provenienza, perché una delle cose che abbiamo capito essere molto utili è che dobbiamo ibridarci, eh? quindi anche chi proviene da esperienze magari più strutturate nel territorio, è bene che guardi anche un po' altrove, per cui chiediamo la collaborazione poi delle associazioni amiche eh, di accogliere i nostri, 20, eh, i nostri 20 studenti. Vado quindi velocemente alle, eh, alle unità formative. Ecco solo una parola sui docenti. I docenti sono, ovviamente, docenti strutturati dell'Università di Siena. Eh, vedo qui Alessandra Romano, una collega eh, sì, di Arezzo. Eh, ciao Alessandra, benvenuta. Grazie per la tua partecipazione. Ecco Alessandra, eh, pur essendo di un dipartimento eh, diverso dal, dal mio, di afferenza, ma ecco penso di poter dire che, che condivide ecco, l'approccio e, e, e, e l'abbiamo costruito un po' insieme no? questo, eh, questo corso. Eh, sicuramente Alessandra sarà impegnata in questa prima parte, eh, quella che riguarda in particolar modo eh, l'ICF, e poi il modello più psicosociale nella disabilità. Diciamo che questa prima parte serve un po' a strutturare, a dare un po' una cornice, eh? una cornice di base, una cornice di fondo, eh, sulla quale poi andremo a consolidare alcune competenze. Come vedete ci sono anche eh, temi più eh, di, di legislazione, alcuni temi che riguardano invece la comunicazione, un altro tema eh, riguarda la disabilità e le rappresentazioni sociali, quindi anche tutta la questione dello stigma, di come si, si costruiscono le, le relazioni sociali nella famiglia e nei territori. Eh, ci sarà un affondo sul tema dei diritti, Convenzione ONU, Diritti Umani e Pari Opportunità, eccetera. Eh, questa prima unità formativa eh, vale 16 ore. Eh, quindi sono tutte, come, eh, facendo due conti, sono tutte lezioni abbastanza brevi, eh, e quindi vi troverete eh, probabilmente a seguire in un pomeriggio un paio, di, un paio di, di questi corsi. Partiamo fin da subito con il tirocinio, è un'esperienza questa che abbiamo pensato eh, che in qualche modo potesse accompagnare lo studente, la persona che partecipa al corso, a guardarsi un po' intorno e a decidere su quale poi ambito specifico costruire il proprio project work. Uh, la seconda unità formativa invece eh, riguarda più l'area manageriale ed è strutturata secondo i temi che vedete uh, in questa slide. Uh, ci sarà un coinvolgimento del nostro ufficio uh, disabili e eh, diciamo metteremo un po' a valore anche eh, le, le competenze interne che abbiamo in materia di orientamento, accompagnamento delle persone con disabilità, ma con un occhio anche al mondo del lavoro Il, la questione del diversity management nei contesti organizzativi e professionali eh, è uno dei temi eh, proveremo ad approfondire anche quello. C'è una parte sulla legislazione, è necessario non sono, no, non sono molte ore, purtroppo ognuno di, di questi temi, ora rileggendoli avrebbe bisogno di un corso a sé, comunque eh, c'è un affondo sul tema della legislazione, c'è un affondo sul tema del progetto di vita, sapete, questa è probabilmente una delle cose più nuove eh, dalla legge 112 del 2016, che cos'è questo progetto di vita, che cos'è questo strumento, come si può applicare, che cosa ne stanno facendo i servizi, ecco, questa eh, è un'altra eh, delle tematiche. Ecco, eh, ve lo dicevo prima probabilmente, eh, alcuni docenti sono docenti strutturati, docenti interni dell'università, altri sono professionisti del territorio, eh, quindi avremo anche eh, la possibilità di condividere alcuni di questi temi con i diretti referenti nel territorio, eh, nel mondo dei servizi pubblici e, e clienti, eh, privati. Uh, c'è la questione del trust uh, e degli strumenti di tutela uh, delle persone con disabilità e c'è uh, un affondo sulla, sulla valutazione e il monitoraggio dei, dei progetti complessi anche qui in questa seconda unità formativa uh, è aperto il project work per, valorizzato per due ore ora io vado un po' veloce e poi se avete qualche domanda specifica sui temi si ritorna senza alcun problema Uh, la terza unità formativa, contesti e relazioni, 14 ore, uh, riguarda uh, i seguenti temi. Una parte importante sarà dedicata alle, alla psicodinamica delle relazioni familiari per quanto concerne la questione delle disabilità. Cosa vuol dire avere una persona in famiglia con una disabilità? Eh, cognitiva, fisica, sensoriale, eccetera che cosa vuol dire essere fratello di persona con disabilità Ecco, come poter eh, leggere i bisogni eh, specifici in questo e quali anche strumenti per poter rispondere ad eventuali eh, percorsi di autonomia e anche di fuoriuscita dal, dal nucleo familiare eh, c'è affrontato il tema scuola quindi disabilità nella scuola e oltre la scuola e un laboratorio, un piccolo laboratorio sulla lettura del territorio e sulla costruzione di progettualità con i soggetti del territorio. Anche qui, come vedete, tirocinio e project work che accompagnano poi in realtà tutta la filiera. L'ultima parte riguarda eh, le buone pratiche. Sono anche qui 18 ore, eh, abbiamo lasciato un numero abbastanza eh, importante di ore perché secondo noi è è altrettanto importante anche vedere che cosa c'è intorno a noi. Eh, intorno a noi significa esperienze, quali altre esperienze significative sono state fatte in territori anche lontani dalla regione toscana, avremo ospiti, alcune fondazioni e associazioni che stanno lavorando ormai da anni, da molti anni, eh, sui temi dell'accompagnamento delle persone con disabilità e sui temi dell'autonomia, eh, e avremo anche alcune esperienze locali questo anche per dire che eh, non partiamo da zero, eh? non si parte mai da una tabula rasa. Eh, Quest'ultima tranche di tirocinio di Project Work eh, è orientato a chiudere poi effettivamente il progetto e poi eh, a valutarlo insieme eh, come chiusura del corso. Queste sono le quattro eh, aree di formazione che, vi vedranno, che vedranno impegnate eh, le persone che si iscriveranno al corso. E eh, come vi dicevo all'inizio questa è una bella scommessa, eh, questo corso. è la prima volta che eh, sicuramente l'Ateneo Senese eh, propone un, un percorso di questo tipo, eh, alla fine del percorso, ce lo dirà eh, meglio Cinzia, eh, verrà rilasciata una un'attestazione che in questo momento, diciamolo fin da subito, non è un'attestazione di tipo professionale, eh. Eh, la regione, così come nessuna regione eh, nel nostro paese in questo momento, riconosce un profilo di questo tipo ma vi possiamo assicurare che stiamo lavorando anche con la regione per poter, ma insieme, questa mattina ero con eh, il coordinamento eh, con il dipoi regionale, con il coordinamento delle fondazioni e delle associazioni che si occupano per l'appunto di dopo di noi stiamo lavorando per proporre alla regione un riconoscimento anche formativo di operatori di eh, di questo tipo, ecco, formati eh, su questi temi. Eh, L'idea è quella per l'appunto di avere persone, lo diceva Niccolò Romano all'inizio, avere persone che abbiano effettivamente non solo la passione, il tempo, la voglia, la sensibilità di stare accanto ai lunghi percorsi di autonomizzazione delle persone con disabilità, ma di avere anche operatori qualificati mh, con effettivamente anche un bagaglio professionale e anche il volontariato. Eh, lo deve possedere, eh, capace effettivamente di eh, accompagnare i percorsi di empowerment delle persone con disabilità. Ecco. Uh, bene, eh, mi faccio i complimenti da solo perché sono stato veloce, eh, ma questo è solo perché voglio lasciarvi la parola. Uh, qui vedete i nostri riferimenti, eh, il primo è del centro universitario Unisiap, eh, Cinzia Manetti chiuderà poi questa serie di interventi, eh, è lei la responsabile dell'iter leader del processo che poi porterà eh, all'avvio del corso, eh, poi c'è il mio indirizzo email, eh, per qualunque dubbio eh, non esitate a scrivermi, non c'è nessun problema, e la pagina del corso eh, che è per, appunto, ospitato nel, nel portale d'Ateneo. Bene, eh, spero di avervi intanto incuriosito e chissà magari anche ingolosito. Lascio la parola però ora a, alle nostre due ospiti, a Letizia ed Alessandra, decidete voi con che ordine, eh, ma vorremmo sapere cosa ne pensate di questo corso. Vi scrivereste? Consigliereste questo corso? Avete i microfoni spenti e vi ricordo di accenderla. Letizia, inizio io. <ride> Vai. Vale, Vai. Allora sì sono pienamente d'accordo anche perché alcune cose tra l'altro che sono stati detti negli interventi che mi hanno anticipato diciamo erano quelli che un po' mi ero anche io scritta eh, tra le cose da dire. Allora io vi esporrò brevemente quello che è stato il progetto Oggi e Domani a cui ho partecipato, sono un educatore che lavora presso il servizio SMIA di Siena, quindi Servizio Salute Mentale Infanzia e Adolescenza per l'inserimento di alcuni ragazzi che seguiamo eh, all'interno appunto di questo progetto Oggi e domani che è stato avviato nel 2019, nel giugno del 2019, finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi con la collaborazione dell'Università degli Studi di Siena la collaborazione dell'SDS della provincia e tre soggetti partner che sono le associazioni Bollicine, l'associazione Sesto Senso e l'agenzia formativa Nuovi Orizzonti. Eh, il progetto ha la durata di 18 mesi e i destinatari erano ragazzi da 16 a 25 anni seguiti dai servizi sanitari, eh, quindi con disabilità, con eh, diciamo una priorità nell'accesso nell poi al progetto per i ragazzi che erano in uscita dal percorso, dal percorso scolastico. Il servizio era formato, eh, prevedeva diciamo tre ambiti fondamentali. Un primo ambito che riguardava l'obiettivo lavoro realizzato dall'agenzia formativa Nuovi Orizzonti, eh, realizzato attraverso un percorso di preformazione ed altri moduli più professionalizzanti che se, mh, avevano lo scopo di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei, dei ragazzi mediante appunto delle attività sia di orientamento che di formazione eh, poi c'era invece l'altro ambito che riguardava più l'obiettivo autonomia e crescita personale poi magari penso di questo eh, Letizia forse parlerà un po' più a lungo ma per sommi capi vi dico appunto che era realizzato dall'associazione Pollicini e dall'associazione Sesto Senso e lo scopo era quello di far acquisire ai partecipanti, eh, potenziare da acquisire maggiori abilità sia sociali che relazionali e autonomie personali e domestiche. Tutto questo attraverso delle attività educative, dei laboratori, delle uscite sul territorio e eh, attività che appunto comprendevano tutto il confronto tra i, tra i pari. Eh, il, il progetto, eh, questa parte del progetto prevedeva anche dei soggiorni fuori casa, dei pernottamenti fuori casa e si sono svolti diciamo, le attività eh, di, questo, di questo ambito verso eh, dentro la struttura il dono di Colle Valdelsa e nella struttura casa elementina eh, delle bollicine mentre il dono è eh, struttura dell'associazione dell Sesto Senso. Eh, la, la terza parte era invece eh, un sostegno rivolto alla genitorialità per quei genitori i cui figli eh, si stavano avviando ad intraprendere un percorso di autonomia e anche questo era stato, è stato poi realizzato con l'associazione Sesto Senso. Eh, I partecipanti, 15-20 ragazzi, sono stati individuati eh, prima con una ricognizione come diceva prima anche il dottor eh, nel, nel, primo, nel primo intervento, eh, effettuata sia dal servizio pubblico ma anche dagli enti del terzo settore e, e, e poi i ragazzi scelti diciamo mh, sono stati Oggetto di una valutazione multiprofessionale, eh, congiunta tra servizi, contesto familiare e le associazioni partner. Questo per definire quello che poteva essere il percorso più idoneo per, per i ragazzi, quindi o il percorso di autonomia o il percorso formativo o addirittura in alcuni casi entrambi, entrambi gli ambiti, verifiche periodiche. Eh, sono servite poi a verificare come il progetto stava andando avanti, verifiche periodiche effettuate sia con i partner ma anche con le famiglie e anche direttamente quando è stato possibile con, con i ragazzi interessati. Eh, diciamo che questo progetto nasce da, dall'esigenza sempre più forte mh, di sviluppare nei ragazzi adulti con disabilità seguiti dai, dai nostri servizi un senso di autonomia e capacità di autonomia personali che sono poi il prerequisito fondamentale sia per l'inserimento nel mondo lavorativo ma anche eh, nel, nel contesto poi sola, mh, sociale e della vita, della vita di tutti i giorni. Eh, ritengo che eh, sia molto importante mh, precisare che molto spesso questi, questi progetti noi come servizi, eh, a cui noi come servizi partecipiamo si basano sull'impegno delle agenzie del, del terzo settore che però lavorano spesso a fianco di, di personale volontario e quindi credo che eh, sia un punto di forza molto molto importante quello che vi dare una, una formazione, un'esperienza sempre maggiore a queste persone che poi si trovano coinvolte nelle, nei progetti con, con i ragazzi con disabilità sempre maggiore formazione e maggiore esperienza questo proprio per cercare di creare progetti e comunque interventi eh, sempre più su misura rispetto a quelle che sono poi eh, le caratteristiche degli, degli interessati per evitare eh, che, ehm, che, che spesso poi risorse vengano in qualche modo eh, utilizzate male o magari, o magari disperse. Quindi io credo che fare un progetto su misura eh, significhi conoscere le potenzialità, le aspirazioni, i desideri e le risorse delle persone per renderle migliori e più adeguate, ma conoscere anche, conoscere anche i limiti eh, che inevitabilmente poi ci sono eh, anche in questi ragazzi eh, per evitare di proporre azioni eh, o comunque situazioni dove loro invece potrebbero sperimentare solo delle sensazioni di frustrazione o delle sensazioni di inadeguatezza. Eh, per cui io credo che proprio il punto di forza del processo di presa in carico diventa mh, diventi riuscire a personalizzare il più possibile gli interventi dove ogni soggetto coinvolto, quindi sia operatori sociosanitari, sia le famiglie, sia la stessa persona interessata, dove ciascuno possa mettere in campo quando si arriva a fare una valutazione dei bisogni, le proprie competenze e la propria professionalità attraverso un ascolto attento e partecipe per definire poi una progettualità proprio condivisa. Credo che sia anche poi importante eh, il, il confronto successivo e quindi poi anche la trasmissione delle informazioni no? che vengono poi fatte nel momento che operatori volontari comunque entrano in rapporto con, eh, con gli interessati. Eh, e quindi coloro che affiancheranno poi questi ragazzi nei percorsi di autonomia eh, diventi appunto importante per, eh, per una buona riuscita del progetto, quindi un passaggio di informazioni fatto ovviamente nel rispetto della privacy e, eh, dando le informazioni utili esclusivamente eh, alla, riuscita, alla riuscita del progetto eh, affinché si possa lavorare verso il conseguimento eh, operatori, volontari e associazioni degli stessi obiettivi rafforzandoli e anche se necessario ridefinendoli insieme quindi io credo che sia importante che appunto chi dedica questo suo tempo no? Questo, tempo, questo lavoro di aiuto diciamo verso gli altri eh, abbia una formazione e una conoscenza di quelle che sono poi le caratteristiche delle persone con le quali andrà comunque a lavorare a passare del tempo e soprattutto a fornire un aiuto veramente importante ok non so se sono stata troppo incisa No, no, va bene Alessandra, grazie, ci ha raccontato un progetto importante che ci vede, insomma, ha visto alcuni di noi coinvolti e direi che eh, siamo sicuramente in questo solco. Ecco, lascio la parola a Letizia, dici qualcosa anche tu. Buonasera, Buonasera a tutti, io sono Letizia Cambi, sono appunto un educatore professionale e eh, soprattutto sono la coordinatrice di Casa Clementina. Casa Clementina è... Eh, è stata un, diciamo, una prefista a Siena su quelle che sono le attività appunto per l'implementazione delle autonomie personali per il durante e dopo di noi. Abbiamo avuto la fortuna di eh, partecipare direttamente a diverse coprogettazioni, tra cui appunto il percorso di oggi e domani che la dottoressa Casucci vi ha esplicitato e anche eh, Niccolò Romano e Bilotti, e eh, anche la eh, coprogettazione nata appunto con la società della salute, il terzo settore, l'università eccetera per la sperimentazione delle prime misure a Siena sulla legge 112 che eh, riguardano la disabilità adulta. Che cos'è eh, tutto questo? Tutto questo nasce da eh, una forte spinta eh, data da... Ehm, le famiglie, data dalle istituzioni, data dal terzo settore, di una coscienza, di un bisogno emergenze di dare risposte eh, a persone con disabilità che non siano meramente assistenziali, ma che rispondano ad un'ottica di capacitazione appunto delle persone stesse. Non si parla di, di dopo di noi, ma si parla di durante noi e eh, devo dire che l'associazione che io stasera rappresento chiaramente ha fatto un percorso con molte persone con disabilità che vanno dalla condivisione di esperienza con gli stessi ragazzi che oggi sono adulti e le loro famiglie accompagnando nel, nelle varie tappe della loro vita ecco che Casa Clementina è stata un'esigenza maturata da una forza interna vitale dell'associazione stessa per trovare risposte che eh, dovevano andare a valorizzare una eh, tipica delle persone eh, con disabilità, che sono appunto un gruppo di persone che sono adulti e che dovevano andare verso dare eh, una risposta a quello che era proprio il desiderio di eh, vedere espresse la loro possibilità di eh, autodeterminazione. Devo dire che eh, io sono stata una delle... Persone che ovviamente ha accolto con forza l'esigenza di questo corso. La mia associazione ha ehm, fatto due bandi pubblici perché, accanto a numerosi volontari e operatori che sono anche qui presenti stasera, crediamo con forza che eh, sia importante l'acquisizione di una metodologia dove eh, non ci si impronta educatore di autonomia, perché comunque il rischio dell'anticipare, di vedere comunque eh, da parte nostra, eh, nel, nello stare con le persone, una sorta di forma di accudimento che non è quello eh, a cui aspichiamo, cioè nell'acquisizione di un metodo che sia scientifico dove eh, la persona al centro, per cui la sua storia di vita tramite un'osservazione, un lavoro congiunto con eh, appunto il servizio pubblico gli enti che ruotano attorno alla per persona ma anche a un territorio attento, ricco di potenzialità, possa far sì che appunto si costruisca eh, un progetto di vita le famiglie sono eh, disposte chiaramente ci rendiamo conto che eh, c'è un lavoro lungo da fare, c'è un lavoro di vicinanza, di ascolto, di andare insieme, da fare ma tutto questo si acquisisce nel momento in cui eh, operatori adeguatamente formati investono eh, in eh, una nuova mentalità, perché io trovo che sia questo l'operatore dell'autonomia, cioè una persona che accanto a eh, strumenti e metodi ovviamente investe nell'essere anche eh, apripista di una nuova modalità di pensiero che ovviamente si basa sull'ascolto, si basa su una modalità anche di essere propulsore di una volontà di sperimentare e di mettersi un passo indietro alle persone per dar modo a loro di eh, valorizzare e esprimere se stessi. Eh, in questi anni, ovviamente, eh, io vi dico che mi sono guardata intorno, sono entrata in contatto con altre esperienze a livello italiano e eh, ovviamente eh, siamo consapevoli che eh, dobbiamo fare tanto perché eh, per esempio la mia associazione si nutre moltissimo di esperienze di eh, volontariato ma accanto a questo oggi possiamo dire che eh, c'è struttura, ci sono anche risorse pubbliche per far sì che si possano cons consolidare eh, figure professionali che ovviamente eh, possano implementare eh, questi progetti. Oggi e domani è una eh, misura bellissima perché eh, stiamo concludendo il primo anno di sperimentazione dove eh, abbiamo, siamo partiti da zero con un gruppo di eh, giovani giovani eh, che eh, si affacciavano eh, appunto a eh, questo percorso di vita indipendente. Ci siamo resi conto da subito perché comunque alcuni erano anche utenti provenienti dai servizi nuovi per la nostra associazione, che la presa in carico parte anche dalla necessità di grande gradualità e un percorso di accompagnamento necessario da parte delle famiglie, perché ovviamente non c'è mentalità verso appunto un percorso eh, e anche una visione de del profilo che va nel valorizzare e nel leggere tutto con un'ottica diversa. Ecco che questo ci ha aperto anche di fronte appunto alle necessità che lavorare e investire sui giovani vuol dire poi trovarsi nei confronti di un'adultità preparata a tutto questo. Devo dire che trovo molto molto importante la frequenza co al corso anche per persone che potrebbero essere impegnate in progetti legati alla vita indipendente. Il case manager che non diviene il badante, tra virgolette, ma, diventa, ma diviene un professionista che all'interno della famiglia stessa può essere un trade union con l'esterno, con un valorizzare all'interno dell'ambiente domestico la possibilità della persona di vedere sviluppate tutte quelle abilità che poi possono essere ovviamente eh, risorsa e coniugate per una vita sociale piena. Detto questo, io vi dico che vi aspetto e eh, sono contentissima di vedere accanto ai nostri volontari, ai nostri operatori, tante facce nuove e eh, sono concorde con Andrea sul fatto che mi auspico che alle bollicine arrivino persone che non conosco, perché eh, lo scambio è la sfida e eh, lavorare sull'autonomia vuol dire essere persone che hanno voglia anche di mettersi in gioco e di sfidarsi, per cui eh, sono pronta a essere accanto a voi e anche eh, gioiosa di accogliere eh, persone appunto che vorranno in qualche maniera misurarsi con questo percorso e niente, mi auguro di, di, che tutto vada avanti, insomma, perché è veramente una grande opportunità. Bene, benissimo, grazie, grazie Letizia. Eh, do la parola a Cinzia, a dottoressa Manetti, che eh, se vi siete ingolositi delle cose che vi abbiamo detto, sicuramente starete pensando in questo momento come si fa a trovare il bando e a iscriversi. Eh, Cinzia ci dà un po' di coordinate eh, che è assolutamente necessario seguire. Prego Cinzia. Si vede lo schermo? Sì, sì, si vede lo schermo, grazie, perfetto. Buonasera a tutti, e quindi proseguiamo proprio con la parte dedicata alla presentazione dell'avviso selezione, come partecipare al corso di formazione per disability case manager. L'avviso eh, che trovate già pubblicato sulla pagina web dell'Ateneo è formato di sei parti principali. Il professor Bilotti e i colleghi precedenti hanno già eh, presentato quella che è la descrizione, gli obiettivi, l'articolazione del corso, si sono già soffermati sui destinatari e requisiti. Adesso ci concentriamo sulle modalità mh, di selezione, su come si presenta la domanda, quali sono i documenti e ci soffermeremo anche sulla scadenza, perché è un aspetto importante. Quindi scorrendo ancora dai requisiti, allora mh, il professor Bilotti ci ha, ci ha già detto appunto che abbiamo 20 posti disponibili, però che cosa succede se il numero delle domande è superiore ai 20 posti che abbiamo per questo corso? In quel caso dovremo attivare un, un processo di selezione dei partecipanti. Il processo di selezione lo, um, sarà effettuato puntando su due elementi principali, quello è il percorso di istruzione e formazione del candidato e quella è la sua esperienza. E il processo si concluderà con una gradatoria di, eh, di 20 ammessi al corso di formazione. Per quanto riguarda le, i punteggi, evidenziamo che saranno dati massimo 45 punti 100 complessivi al percorso di istruzione e formazione individuale. Quindi, saranno dati dei punteggi al diploma di maturità o ad altri corsi eh, di formazione possono essere di qualifica piuttosto che di aggiornamento professionale. Sarà dato un punteggio al diploma universitario, al diploma di laurea, a titoli post-laurea ma ci concentreremo in modo particolare nella valutazione anche proprio sull'esperienza, l'esperienza eh, nel, nel, nel, nel terzo settore, l'esperienza eh, lavorativa nell'attività professionale che riguarda il corso, ma anche quelle sono le competenze che eh, potete aver acquisito mh, durante l'esperienza lavorativa piuttosto che è quella di un tirocinio, competenze in merito alla gestione delle attività, in merito alla gestione dei progetti e questa parte eh, varrà 55 punti su 100 nel eh, percorso di, di selezione. Per quanto riguarda la presentazione della domanda, mh, sono 5 i documenti principali da inviare. Abbiamo già predisposto un modulo di domanda dove inserirete i vostri titoli, la vostra esperienza e i vostri recapiti questo documento dovrà essere firmato e inviato insieme al eh, documento di riconoscimento, quindi a una carta d'identità, di possibilmente a una lettera motivazionale, il perché vi iscrivete a questo corso, il vostro interesse, qual è il vostro percorso che state pensando, cos'è cos che vi motiva eh, quindi a partecipare a questo tipo di percorso. E se è possibile anche una lettera di presentazione, se collaborate in un ente del terzo settore. Ho evidenziato il curriculum vitae e aggiornato e firmato perché il processo di valutazione sarà centrato su quello che scriverete nel curriculum vitae, quindi si raccomanda che sia ben dettagliato di, tutto il, di tutti i piccoli corsi e le esperienze che avete fatto, non scartate nulla ma inserite proprio il più possibile, permetteteci di valutarvi e di conoscervi soprattutto. Questi documenti dovranno essere inviati tutti per posta elettronica. Abbiamo cercato di eh, pensare a un percorso semplice, quindi non abbiamo chiesto petto, non abbiamo chiesto cose particolari. Ci mandate eh, i documenti scansionati e firmati per posta elettronica a centro.unisiapp.it Una raccomandazione di stare attenti alla scadenza dell'avviso. Le mail devono essere inviate prima delle ore 13 del 28 di agosto. Però la mail dice come si fa a sapere se è andata a buon fine o meno. Come centro vi invieremo per individualmente il ad ogni candidato il numero del protocollo della vostra domanda. Se entro due o tre giorni non vi arriva, ci ricontattate, perché in questi casi... Se eh, c'è stato un difetto nell'invio o mancato recapito, l'università non risponderà ad eventuali mancanze di de recapito della comunicazione telematica. Quindi se non vedete arrivare il protocollo, se è evidente che c'è stato un problema, ci contattate e sarà risolto subito. La scadenza l'ho precisato prima, l'ho ripreciso ulteriormente, perché deve arrivare entro eh, le ore 13. L'avviso di selezione e il modulo di domanda è già disponibile sulle due pagine web che sono qui indicate, che aveva detto anche il professor Birotti. E il modulo, tra l'altro, è in Word, quindi già immediatamente compilabile, non avete da fare operazioni particolari. E, e poi, rinnovo gli indirizzi di posta elettronica e telefono, siamo disponibili per qualsiasi informazione e supporto della candidatura. Grazie. Grazie a te, Cinzia, se questo corso è, è, è, è nato, sta nascendo e soprattutto è merito tuo eh, davvero. Allora, eh, noi avremmo finito di chiacchierare. Eh, vorremmo lasciarvi la parola per eh, qualunque tipo di intervento. Domande, suggestioni, impressioni, eh, richieste di chiarimento, siamo a vostra eh, disposizione. Non vi fate prendere dal panico dell'intervento, teniamo sempre un, un profilo informale. A voi. Vi posso dare un'informazione che mi è arrivato delle richieste per posta elettronica, così magari... Ah, sì, sì, eh, ho... eh. le famose PAC... Sì, eh, praticamente la frequenza al corso è compatibile con la frequenza anche di, di altri tipi di corsi che sono promossi dall'università. Questa è una domanda, c'era stata fatta, chiedevano se fosse incompatibile, se potesse fare, insomma, quindi c'è eh, nessun problema in tal senso. Ecco. Cinzia, guarda, chiedono in chat, eh, Emanuela Pisano chiede di poter rivedere la slide con il numero di cellulare che ha presentato. Chiedono il tuo numero di telefono. Sì, sì, recupero la slide, allora eh. Ok, già vi diciamo che sono arrivate alcune iscrizioni, ecco, per cui non c'è un ordine di arrivo, ma io ho paura che il limite di 20 sarà superato, Il che è bene, eh, per carità. Però... Salve, buonasera. Volevo avere un'informazione un po' tecnica, se ci fosse una sorta di calendario di massima, e già Ottimo. programmato sì sì sì, sì, sì. Eh, buonasera Simona dunque eh, grazie della domanda ehm, sì abbiamo un calendario di massima nel senso che eh, abbiamo previsto eh, l'organizzazione delle lezioni nelle giornate del venerdì e del sabato così da poter permettere eh, visto che ci rivolgiamo ai volontari eh, anche la possibilità di una frequenza Extra lavorativa: eh, la frequenza è comunque obbligatoria nei limiti eh, previsti dai corsi di formazione, che dovrebbe essere l'80%. Se non vado errato, e eh, per casi eccezionali ci sarà il modo di recuperare una lezione, ecco. però sicuramente la frequenza è richiesta. Per questo tipo di corso, eh, l'idea è quella di costruire, insomma, ecco, davvero un percorso che sia sartoriale anche su di voi. Eh. Quindi, eh, mi chiedevo insomma se c'era proprio un calendario già stilato. Con stiamo i raccogliendo i... le prime disponibilità dei docenti, no. e ad oggi non abbiamo la, prima, la data della prima lezione. Anche se possiamo dirvi che partirà, diciamo, verso metà settembre. Agli iscritti sarà data ovviamente notizia per tempo. Eh. Ciao, volevo sapere se c'è la possibilità di seguire anche online il corso. Mm -hmm. eh, buonasera Sofia, sì. e allora come dicevo prima, ehm, il corso eh, è stato pensato come un corso in presenza, eh, la pandemia ci ha obbligato eh, come università a ripensare eh, agli spazi formativi quindi eh, abbiamo migrato tutti i corsi come sapete eh, in queste piattaforme online eh, però l'obiettivo è quello di rientrare in presenza quanto prima mm, per cui eh, ho letto questa mattina la disposizione del, del senato accademico che eh, dirà che l'anno prossimo sarà eh, sarà fatto in presenza in aula quindi se non ci sono mh, se non insorgono problemi ulteriori, il corso sarà in presenza. Eh, se, si, se sarà in presenza, non sarà quindi possibile seguirlo online. Eh, va da sé. Qualora ci fossero invece problemi, dovremmo spostarci in presenza, ma eh, si tratterà di, di ridefinire alcune altre cose. Però è un corso pensato, eh, soprattutto anche visti i numeri, eh, come una fruizione uh, in presenza. Perfetto, grazie. Grazie a te. Sì, buonasera, scusate, ho una domanda anch'io. io lavoro sui turni quindi, magari un venerdì lavoro il giorno di mattina, il venerdì dopo il turno di pomeriggio. e mi chiedere, vale lo stesso discorso per eh, come permessi cioè ci sono permessi come i corsi universitari normali, permessi studio si, equivalgono allo stesso modo ottima domanda Cinzia, lascio a te la palla però in questo senso ecco le domande difficili rispondi tu eh. certo per il, sì, ci dovrebbe essere permesso studio questo dipende chiaramente dalla struttura della quale è impiegato poi. Sì, io la voglio GSK quindi ho visto comunque sono ragazzi che studiano, sì, eh, sì. Che sfruttano per mesi. Voglio sapere se era equivalente eh, il servizio. tutto lì. Dovrebbe essere possibile essere equivalente per questo tipo di corso. Molto bene, grazie mille. Mm. Poi il termine sarà rilasciato hanno presentato un attestato di partecipazione con profitto e permetteremo anche il rilascio dell'open page per questo corso, quindi sarebbe il primo open page sarebbe lasciato su tematiche anche di questo tipo, quindi sarà possibile avere la certificazione digitale delle competenze acquisite. Mm -hmm. Allora, ci chiedo se uh, Alessia De Filippo ci chiede se abbiamo pensato di inserire un confronto faccia a faccia con persone con disabilità. Eh, in realtà questa parte qui è eh, lasciata all'esperienza di tirocinio che voi svolgerete in affiancamento presumibilmente a persone con disabilità e ci sarà un continuo eh, rivedere l'esperienza e rileggere l'esperienza attraverso il contributo dei docenti del corso quindi eh, non c'è una vetrina in cui metteremo una persona con disabilità e la sua famiglia dietro un vetro ma perdona la battuta terribile ma eh, ci sarà un modo diverso di, di fare formazione insieme, ecco, in affiancamento. Che è una stessa possibile anche in altre, in altre sedi, in altre città, quindi a parte Siena. Sì, ecco, è... il, uh, il bando è aperto a cittadini toscani, eh, le esperienze di tirocinio possono essere fatte anche fuori Siena, certo chiaramente. E per rispondere ad Emanuela che chiede quanto costa questo corso e sapendo che i nostri competitor viaggiano a cifre di migliaia di euro mi preme dirvi che il corso è gratuito perché è sostenuto dalla Fondazione Monte dei Paschi per cui in questo primo... <ride> ecco. Sì, sappiate che un corso di questo tipo mh, ha un costo impegnativo. Che in questo senso viene sostenuto dalla, dalla fondazione, che non è solo un ente in questo caso che, che, che è erogato eh, a stile bancomat, ma davvero ha partecipato, anche grazie a Niccolò, insomma, eh, ha partecipato proprio alla strutturazione di questo corso. Scusate, una domanda. Buonasera, sono Paola. Eh, per quanto riguarda il tirocinio, le ore di tirocinio, eh, cioè mi chiedo, saranno svolte sempre nei giorni del venerdì e del sabato oppure a seconda delle disponibilità ovviamente delle associazioni e del territorio, vero? Sì, sì, questo assolutamente sarà un percorso di, di tipo assolutamente individualizzato, per cui a seconda della eh, disponibilità dell'ente che eh, ospiterà i nostri studenti e delle, degli studenti stessi, per cui eh, sono percorsi da, da costruire assolutamente ad hoc. Ok, grazie. diciamo per la sede del corso sarà presso il dipartimento del botanica a Mattioli o eventualmente in altre parti allora forse un impegno delle aule importante nel periodo di svolgimento del corso. Però la sede principale è quella del Digbook. Sì, sì. Non rispondeva alla sede alla domanda sì, Trappiando e Mantellini, San Nicolò e Porta Tufi. Ecco. Sì, perché il disco è due sedi, giustamente. <ride> ok. Eh. Ciao, sono Ania. Ciao, oh, sono una... sì, ma... I due giorni del... di sabato eh, sono... Sì, sono capiti. Si sente molto male, Monia. Non so se la tua domanda è l'impegno sui venerdì. Eh, riprovo a fare la domanda. L'impegno del venerdì serato. Altrimenti la scritta è sì. tutta l'intera giornata. Tutta sì. l'intera giornata del venerdì e del sabato? No, abbiamo pensato di impegnare mezze giornate. No. Oh, bene. bene. Il sabato è al mattino. Grazie. Quindi venerdì pomeriggio, sabato mattino. Bene. Perfetto. Bene. Eh, Prego sì. Giulia, mi sentite? Buonasera. Eh, volevo sapere, non so se... Che... Uh, eventualmente l'ente nel quale non si svolge il tirocinio può essere a, a dove il presidente attualmente sta facendo il servizio civile? Mm. ok, se ho, okay uh, uh, se ho capito bene la domanda chiedi se uh, l'ente dove stai facendo servizio civile può essere anche uno spazio per te di tirocinio allora, non ci sarebbero problemi no. ma uh, come abbiamo detto all'inizio uh, stimoliamo i partecipanti a vedere anche altre realtà quindi No no, no, no, ok però allora, eventualmente se è una cosa ehm, cioè che può essere non diciamo non ehm, no, contro senso ma insomma eh, è una domanda licita, no? Penso Sì, forse però mi sfugge la, la, la domanda se non ho risposto perché eh, ti sentiamo un po' male Eh, perché non sa so che è troppo tempo sto collegato, tra l'altro mi okay. sono anche la mamma ora. Va bene, sta un attimo fuori. Eh. Um, no, no, no, certo, era eh, semplicemente una domanda puramente informativa, ecco. Poi è ovvio vai, eh, se, se è semplicemente la possibile, come poi eh, per quanto riguarda appunto un altro ente, quello ci mancherebbe una che ci sono più, bene, è semplicemente così uh, puramente informativa, ecco. Io continuo a non aver capito la domanda, per cui se vuoi scriverla, eh, perdonami, ma si sente veramente molto male. L'impegno anche del Monteore, se uno già sta facendo il servizio civile, magari il Monteore che è via del servizio civile più quello del tirocinio, forse per, se vengono fatti nel solito posto, magari alcune ore si riesce a portarla a buon fine. Mm -hmm. Non avere... forse, forse la si scusate posso cioè, ecco magari anche di tutto questo poi in sede operativa ne potremmo parlare e valutare perché comunque all'interno di un progetto di servizio civile mi viene anche a dire che eventualmente cioè anche un'esperienza esterna potrebbe essere in qualche maniera inglobata all'interno del progetto di servizio civile cioè nel senso forse è più importante valorizzare lo scambio, capito? Cioè, secondo me va visto poi in sede operativo perché anche tutto questo poi diventa forma di ricchezza, no? Sì, se, se posso, scusatemi, eh. penso che la, la precisazione di sia molto opportuna perché appunto um, sicuramente in termini formali, cioè il fatto che il, il, il, il tirocino possa essere svolto all'interno dell'organizzazione del, dell in cui siamo già impegnati come volontari del servizio civile, sì, penso non ci siano prelusioni, però è, è Letizia ha ribadito sostanzialmente quello che già era stato detto anche da Andrea, cioè credo che in una, una formazione del genere davvero poter attingere eh, a eh, realtà diverse da quella già conosciuta e da quella in cui già siamo impegnati porta una ricchezza sia alla persona che fa il percorso formativo che di rimando all'associazione stessa in cui questa persona allora. è già impegnata quindi ovviamente nel rispetto di, di come dire, anche di quelle che sono poi le disponibilità, le possibilità eccetera però riuscire ma, ritorno al, al concetto della sartoria che è stata più volte citata, cioè riuscire a cucire addosso a una persona l'esperienza che risponda al meglio a queste due diciamo, esigenze penso sarà, so, ampiamente fattibile, però ribadisco il fatto di poter mh, attingere esperienze che non si conoscono penso sia una ricchezza eh, notevole Sì ma anche eh, da me cioè, nel senso in questo caso come ente responsabile di un progetto di servizio civile ti dico che c'è anche la disponibilità da parte dei volontari che facessero eh, domanda e mettiamo che questo venga accolto anche, voglio dire, di, di, di trovarsi d'accordo per valorizzare delle ore, capito? Esatto, cioè, certo. Eccoci, cioè, è comunque un progetto di crescita. Ecco. Certo. Ok? Benissimo, grazie Letizia. Ok. Comunque, rimaniamo disponibili via mail... Il corso è riservato ai residenti della regione toscana, sì, nì, nel senso che anche i domiciliati eh, direi in regione, ora vado un po' a memoria, Cinzia non lo so se nel bando c'era scritto nell'avviso c'era scritto dettagliatamente, eh, l'investimento che facciamo è su persone che abbiano voglia di costruire almeno in questa prima fase in Toscana. Quindi può essere residente altrove ma domiciliato in Toscana? Comune della Regione, De esatto. Sì, sì, comune della Regione De quindi non si fa... ecco, non, non ci inizia, scusami, questa è una precisazione importante: non è solo la residenza intesa come requisito eh, giuridico, cioè per intendersi quella che è scritta sulla carta d'identità, ma può essere anche il domicilio, ovvero dove uno risiede, dove uno, cioè dove uno abita. Sì. Ok. Ah, perfetto, residenza o domicilio in Toscana, ok. Quindi, giusto, giusto per reminiscenze giuridiche è, è molto importante la differenza perché insomma il domicilio è dove uno abita anche magari per i casi della vita in un determinato momento studenti Quindi, fuori sede assolutamente ok bene i nostri contatti li avete eh è arrivata un'altra... Bene, lo non potrei iscrivermi. Speriamo vengano riproposti in futuro, magari anche presso il Dipartimento di Arezzo. Ma noi con Arezzo lavoriamo a stretto contatto eh... Sì, infatti Andrea, mi permetto di dire che in realtà in parte è stato coprogettato insieme ecco. e sicuramente intercetta tematiche trasversali, quindi io spero che la eh, distanza non sia minimamente un motivo di, di autoesclusione, anzi invito a riconsiderare, poi possiamo anche parlarne in presenza nel, nel dipartimento, però sottolineo la vicinanza e la stretta collaborazione che c'è tra i due dipartimenti, soprattutto rispetto a queste tematiche che vengono affrontate nel corso grazie alessandra posso fare una domanda eh, riguardo al modulo di iscrizione vedo che dice di allegare eventualmente una lettera di presentazione dell'ente di terzo settore presso il quale si svolge attività deve essere un settore già eh, diciamo che pratica attività con disabilità o in qualsiasi terzo settore in cui io svolgo attività? Allora, giusto, una domanda opportuna. Eh, la lettera ci serve a conoscervi un po' meglio e, e a sapere se siete coinvolti in percorsi associativi eh, particolari. Se ci mandate la lettera dell'ente di pattinaggio, eh, la prenderemo in considerazione qualora l'ente di pattinaggio faccia attività inclusiva. Ok, okay grazie. Bene, siamo, siamo arrivati forse alla fine, eh, sono già le sette e venti, sette un quarto. Siamo stati abbastanza nei tempi, grazie della partecipazione, grazie ai nostri ospiti, grazie ai relatori, ma soprattutto a voi che ci avete sopportato e eh, avete a disposizione tutto il materiale in pochi giorni sulla pagina eh, del portale d'Ateneo. Grazie davvero a tutti di aver partecipato e speriamo rivederci presto.